Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi voglio fare la prima pagina interna del mio quaderno dei progetti Stile Art Journal eh, Ho pensato di farla utilizzando delle pagine di un, di un vecchio libro eh, Da incollare sulla mia, sul mio supporto come sfondo Cogliamo tutto con la Miss Media Glue di Stamperia. Passo un po' di gesso sulla mia, sulla mia pagina. Adesso vado a spruzzare il mio acqua color brunito iridescente sulla mia pagina. asciughiamo allora con questo stencil stamperia e con la modelling pass stamperia ho realizzato questi fiori in rilievo magari ne mettiamo ancora uno qui anche solo un pezzettino magari così giusto per Adesso andiamo ad asciugare e poi coloriamo i fiori. Per colorare i fiori uso i miei pennarelli della, della Faber Castell, i big brush pens. la mia pagina è finita questo è il risultato finale e adesso vado a inserirla nel mio quaderno la inserirei qui dopo i miei lavori di scrap la pagina al suo posto se avete dubbi domande o volete semplicemente lasciare un commento sarò felice di leggerlo e come dico sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale youtube candidalo russo così mi aiuterete a farlo crescere